Buonasera a tutti, io sono Paolo Biancore, sono docente del Dipartimento di Management. Vi do il benvenuto a questa serata di presentazione del testo Lavorare non basta della professoressa Marianna Filandri. Discuteranno insieme a me il professor Maurizio Ferraris e il dottor Giorgio Airaudo. Lavorare non basta. Il titolo ci fa capire che... Il lavoro è un elemento importante, è importante, lo prescrive anche la nostra Costituzione, ma probabilmente non basta per soddisfare una vita piena e magari non basta perché non dà una remunerazione adeguata e quindi siamo di fronte a una platea variegata, tra cui vedo tanti giovani e allora dobbiamo un po' capire intanto i principi ispiratori di questo tuo uh, testo e soprattutto perché non basta. Sì, grazie. Allora, eh, come hai detto, il lavoro è un po' al centro del benessere delle nostre società, sia a livello individuale, quindi il, no il lavoro del singolo, il nostro lavoro, chi è occupato e occupato bene, a un livello di benessere e poi però è anche al centro del benessere collettivo. Quindi una società di piena occupazione dove tutti sono occupati, è una società dove si sta bene, si vive bene e quindi il lavoro gode di una grande centralità nelle politiche, nel dibattito quindi noi diamo grande rilievo al lavoro anche a livello individuale nei nostri, nelle nostre relazioni molto spesso chiediamo alle persone quando le conosciamo che lavoro fai raccontiamo di noi con la nostra professione quindi ci identifichiamo e identifichiamo gli altri li ordiniamo anche sulla base della nostra professione il libro però si intitola appunto lavorare non basta perché la tesi che sostengo è che bisogna avere alcune cautele nel dare tutta questa centralità al lavoro. Io ne propongo tre, che vi accenno molto brevemente. La prima è che in realtà non tutti lavorano, quindi quando noi diciamo che lavoro fai, diamo per scontato che si lavori, ma a volte eh, qualcuno non lavora. E quando anche lavora, non è detto che questo lavoro sia una fonte di benessere. Su questo eh, pensiamo all'espressione working poor o in work poverty, che sono sempre più diffuse. Che cosa sono? Sono espressioni che identificano la povertà da lavoro. Cioè soggetti che pur lavorando si trovano a vivere in povertà. Quindi il lavoro non è necessariamente un elemento che mi garantisce di non essere povero. E questo è un fenomeno molto rilevante nel nostro paese, considerate che oggi il 12% dei lavoratori è un lavoratore povero, quindi più di uno ogni dieci. E questa è la prima cautela. La seconda cautela ha a che fare con un elemento un po' soggettivo che è quello della stabilità del lavoro, della sicurezza del lavoro. Perché è importante questo elemento? Perché è un elemento legato al benessere, io sono un lavoratore che sta bene quando il mio lavoro è stabile. Quando io posso contare su una prospettiva di lungo periodo, quindi conosco il posto dove vado a lavorare, so che questo posto è un posto relativamente sicuro e quindi non sono preoccupato di cosa capiterà nell'immediato. Vabbè, è un problema individuale, si potrebbe pensare, no, è un problema collettivo per vari per varie ragioni, ne cito una, poi eventualmente ci possiamo tornare. Se io ho un, una posizione di lavoro instabile, precaria, tenderò a non consumare. Perché? Perché le persone tendono a essere avverse al rischio, a preoccuparsi del futuro e quindi se non sono sicure della loro continuità lavorativa, consumeranno meno e questo è un costo per tutti, un problema per tutta la collettività. La, seconda, scusate, la terza cautela che propongo è quella relativa al fatto che il lavoro sia la condizione sulla base della quale si garantisce il benessere dell'individuo a partire dalla propria posizione. Quindi noi pensiamo a tutta la narrativa del studia, dati da fare, impegnati, avrai un buon lavoro e vivrai molto bene. In realtà molto più del lavoro conta la ricchezza. La ricchezza che cos'è? È il patrimonio di cui noi disponiamo e la maggior parte del patrimonio di cui no, noi disponiamo è dato da eredità e donazioni. Solo una parte più ri, minoritaria è data da risparmi mh, dovuti alla nostra attività lavorativa. Certo, questa c'è, ma è soprattutto più elevata per coloro che già hanno eredità e donazioni. E, però questo è un problema rilevante ed è un problema non solo per il singolo che può accedere a certe condizioni di vita migliori se dispone di ricchezza rispetto che se ha solo un reddito da lavoro, ma anche per quelli che sono i livelli di disuguaglianza dove viviamo. E su questo un dato importante è quello della fiscalità nel nostro, nel nostro paese. Voi pensate che oggi l'attività lavorativa, quindi il fatto che io ogni mattina mi alzi, mi rechi in un posto di lavoro, eh, mi impegni, eh, poi guadagno un salario, è tassata oltre il 40%. I miei patrimoni e le rendite dei miei patrimoni. Pensate a una seconda casa, una terza casa che io affitto e su cui percepisco un reddito che è il mio reddito dal patrimonio, si chiama rendita, è tassata meno della metà, meno della metà. Questo ha dei costi per tutta la collettività, soprattutto perché è l'elemento con il quale si riproducono le disuguaglianze da una generazione all'altra. Quindi queste tre cautele messe insieme ci fanno pensare che lavorare non basta e che tutta la centralità che noi diamo oggi al lavoro è una centralità che deve essere quantomeno messa in discussione sulle componenti che la sostengono. Ecco, diamo la parola alla filosofia, e quindi Adesso, <ride> al professore di filosofia ecco, che è <ride> già, già, già, già più vicino eh, ah. al punto, ecco, <ride> sì, il professore di filosofia. Mm. Eh, la questione che, che stavo pensando eh, adesso, effettivamente eh, si può dire di quello che diceva Croce della sociologia, che dice c'è questa roba eccetera, ma non si preoccupi, poi cade. E la stessa cosa lo si può dire del lavoro adesso, nel senso che è vero che lavorare non basta, ma eh, l'altra buona notizia è che tra 200 anni nessuno lavorerà eh, perché non sarà più necessario che gli esseri umani lavorino ed è una grandissima cosa perché gli esseri umani saranno tutti quanti sostituiti dalle macchine in veste di eh, produttori di servizi e produttori di beni ma non potranno essere sostituiti da nessuna macchina in veste di consumatori perché io posso fare una macchina per fabbricare la pizza Posso fare una macchina per distribuire la pizza ma non posso fare una macchina per mangiare la pizza quello è fatale deve esserci il soggetto fisico che mangia la pizza e questo è il punto su cui si baserà la salvezza delle generazioni future nel senso che eh, sempre meno ci sarà bisogno di produrre ma sempre crescentemente ci sarà bisogno di consumare e da notare se permettete adesso io non ho preparato niente, no. Avevo una citazione dall'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde che trovo molto bello perché indica un'epoca specifica del, del lavoro che è un'epoca relativamente recente siamo nell'ottocento ancora nel novecento in cui davvero quella centralità del lavoro a cui si faceva riferimento era potentissima suona così c'è Lady Bracknell che chiede a Jack che poi vorrebbe sposarsi la figlia di Lady Bracknell che è ricca quindi lui ha già capito come si fanno i soldi senza aver letto eh, eh, lavorare non basta e gli chiede lei fuma? chiede Lady Bracknell e lui, imbarazzato, veramente sì, devo confessare che fumo, Lady Bracknell, mi fa piacere, un uomo dovrebbe sempre avere un'occupazione, sono già in troppi a Londra a non fare niente. Io trovo bellissimo questo nel senso che eh, il punto fondamentale è che persino la classe oziosa che ancora nel settecento avrebbe tratto il proprio titolo d'orgoglio del non lavorare, invece adesso, in età vittoriana, deve sostenere che lavora come fume un'occupazione come un'altra, eccetera. Mentre, ovviamente, poi. Essendo più pratici, eh, loro sanno che il vero modo per acquisire il denaro è fare un buon matrimonio, che è quello che sta cercando di fare Jack e penso che alla fine gli riesca, malgrado fumi, anzi proprio grazie al fatto che fumi. Allora, eh, quindi noi viviamo ancora all'interno di quell'orizzonte mentale quando la realtà sta cambiando, secondo me questo è il vero, uh, è il vero messaggio che viene dal, da, questo, da questo libro che vorrei dire uh, una cosa, filantropico, c'è una forma di filantropia all'interno di questo libro perché in fondo si dice noi stiamo cancellando gli aspetti importanti dell'essere umano in nome di un ideale che si vuole reale e che non è reale perché è sostanzialmente in via di sparizione. Eh, fra l'altro un possibile sottotitolo eh, del libro potrebbe essere 1200 modi per restare poveri lavorando perché è essenzialmente la lista ti fa vedere l'infallibilità del sistema che se solo ti metti a lavorare sei spacciato, diventerai povero, mentre se riesci a restare ai margini di questo fenomeno hai qualche possibilità tutto questo può sembrare paradossale provocatorio eccetera, invece non è vero, c'è una logica implacabile in tutto questo, nel senso che il discorso del lavoro come elemento centrale introduce primo le disuguaglianze, nel senso che sembra che siamo tutti quanti uguali sul lavoro, ma in realtà è proprio il lavoro in quanto distributore di riconoscimenti e di meriti che genera disuguaglianze, nel senso che appunto se tu hai uh, uh, un... Uh, una, una famiglia che ti aiuta sei infinitamente più avvantaggiato nel campo apparentemente neutro prima della scuola poi dell'università e alla fine del lavoro di uno invece che non c'è una famiglia che lo aiuta famiglia può andare benissimo anche una famiglia mafiosa per intenderci cioè il principio di funzionamento è, è sempre quello secondo elemento eh, a legge in tutto il libro giustamente Uh, il sacrosanto sospetto nei confronti della tirannia del merito, cioè questa faccenda per cui noi ci facciamo avanti nella vita grazie al nostro merito e non invece grazie al fatto di essere conti, duchi o marchesi. E però, per esempio, noi non ci siamo scelti i nostri genitori, non ci siamo scelti il posto in cui siamo vissuti, cioè, sono puro, pura casualità che però poi dopo ha determinato tutto il resto, quindi pretendere che noi siamo quello che siamo e lo dobbiamo soltanto a noi è una di impudenza per inciso Michael Sandel che ha fatto queste analisi molto belle cita per esempio dei passi che io trovo veramente illuminanti da questo punto di vista dai presidenti americani e badate bene i presidenti americani democratici e i premier britannici e badate bene i premier britannici laburisti. Tutti a dire, io sono qua perché sono bravo. Addirittura Obama a un certo punto ha detto l'America è un paese meraviglioso perché uno come me può diventare presidente e una come mia moglie può diventare mia moglie. Quindi una cosa fantastica è veramente il paradiso di tutte le opportunità. Mentre se voi guardate Carlo d'Inghilterra vi rendete conto che lui è perfettamente consapevole di essere lì soltanto perché è figlio di sua madre e questo modera le pretese eh, eh, quella cerita Così bella quando c'era già la mamma che stava male e lo vedi lì, così e lì c'era la, la corona della regina, la guardava così un po' come me, si vedeva che mentre appunto. Boris Johnson o, uh, o Blair oppure Obama o chi altro al suo posto sono lì convinti di essere arrivati proprio quasi per una elezione divina, che è il loro merito, proprio il principio eh, del, ehm, protestante, del, in fondo dell'elezione divina, questo qua era, sapeva benissimo che dipendeva da una mera circostanza anagrafica e biologica e non si dava tante arie. E l'ultimo punto è, l'aspetto veramente eh, grave, è che l'incertezza lavorativa provoca un'incertezza sui consumi. E l'incertezza sui consumi è il vero problema, nel senso che noi non dobbiamo più fidarci sul, del lavoro, dobbiamo puntare sull'incrementare il più possibile attraverso qualunque via i consumi, che sono esattamente l'unica cosa che ci rende umani. Tra l'altro, io generazionalmente sono cresciuto. Con, eh, la, cri la, la critica del consumismo, c'era tutta quella roba lì del consumismo, poi addirittura anche la letteratura di consumo, c'erano certe cose che erano di consumo e certe altre no, Ma erano secondo me vere e proprie stupidaggini moralistiche. Non, il consumo intanto è proprio proprio dell'uomo, nel senso che tra mangiare un panino e sentire una, una, una sinfonia è tutto consumo, compreso comprare i libri della terza, però uno eh, potrebbe mica dirgli no, va vile consumo, vai a comprare un libro di Mondadori, no, quindi c'è questo, questo elemento. Allora come, come faccio e chiudo eh, ehm, a, a essere così sconsideratamente ottimista? Ma perché in fondo eh, la, la morale più negativa che l'autrice ci espone è più o meno la stessa conclusione che a livello economico traeva Pichetti cioè alla fine è il, è, è il patrimonio che vince, l'eredità, eccetera. Solo che per esempio Piketty scriveva, pubblicava Il capitale del XXI secolo nel 2013 e allora, perché è un fenomeno molto recente, non poteva tener conto dell'economia dei dati. E invece l'economia dei dati, che è cresciuta successivamente, ha fatto arricchire un sacco di persone, anche impoverire tanti altri. Comunque la cosa interessante è che introduce un nuovo patrimonio che non era calcolato né da Pichetti né da, da altri economisti precedenti eh, e neanche da quelli che avevano le piattaforme che si sono accorti che era un patrimonio soltanto strada facendo che ha la caratteristica di essere nuovo perché quello che viene registrato sono i comportamenti degli umani gli umani si sono comportati da che mondo è mondo, solo che adesso, essendo registrati, diventano un patrimonio che prima non c'era. Rinnovabile, perché se io chiedo a Google di darmi i dati, cosa che gli è imposta la legislazione europea, non è che Google resti senza dati, semplicemente c'era lui e c'ero io che posso usarlo per eh, tutt'altri scopi. Eh, ricco, perché dà molte più informazioni di quanto non sia la finanza, e soprattutto equo. Perché eh, il consumo è la cosa che uniforma tutti gli esseri umani. Io non penso che Elon Musk possa consumare 5.000 volte più eh, del suo vicino di casa. Più o meno consumerà sempre quello perché ehm, sono bisogni tra il fisiologico e il culturale che... Allora se noi riusciamo, e questo è il, il vero punto, finora... Uh, questo valore è stato intercettato in due modi o in una maniera totalmente privatistica uh, ed è quella delle piattaforme americane oppure è stato ridistribuito uh, come avviene nelle piattaforme cinesi però visto che le piattaforme sono di proprietà dello Stato lo Stato esercita un controllo assoluto che nessuno di noi sopporterebbe ma visto che come accennavo come cittadini europei, abbiamo il diritto di chiedere i nostri dati, si possono poi dare questi dati che da soli valgono molto pochi, li puoi mettere insieme in cooperative, ASL, banche, eccetera, che vengano capitalizzati e una volta che sono capitalizzati sono ridistribuiti, ma appunto perché anche l'altra critica che io uh, farei um, è questo, uh, il fatto che alla fine L'intervento salvifico deve, deve dipendere dallo Stato. Se uno deve aspettare lo Stato, eh, eh, non so, io aspetterei piuttosto eh, se, se sempre un po' come aspettava nei arrivò Brucher, perché poi lo Stato è qualcosa che cambia continuamente e soprattutto. Lo Stato è disposto a fare del welfare solo quando è minacciato dal comunismo. Quando il comunismo è sconfitto, a questo punto di colpo si scopre che i soldi per il welfare non ci sono più e quindi le tasse sulla proprietà sono la metà che le tasse sul lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna prendere da tutta un'altra parte. Ecco, prima di passare la parola a Giorgio Eraudo, volevo fare una domanda no? Eh, con un parallelismo. Nel, nel, nel testo c'è scritto che una delle misure del successo delle persone è il reddito no? e adesso noi vediamo eh, nelle imprese che il reddito diventa una delle misure, non la più importante, ma l'impatto sociale, l'impatto ambientale, cioè tutta una dimensione molto più completa di impatto redistribuzione se vogliamo. Allora come poter pensare anche, siccome il, il tema è sulla bocca di tutti, no? come pensare anche che la remunerazione eh, diciamo, non sia soltanto economica ma sia anche sociale e questo rappresenti poi un valore, no? per cui vedo quella persona una persona di successo non perché ha il macchinone ma perché ha fatto delle cose buone. No? Abbiamo degli esempi nella storia industriali di successo che non, dimostravano il loro successo non in base all'ostentazione della ricchezza ma in base a quello che hanno fatto. Come la vedi? Rispondo su questo punto, sugli altri magari rispondo dopo, sollevati eh, precedentemente. Su questo in realtà il reddito rimane ancora secondo me l'indicatore principale eh, di benessere, di opportunità di vita delle persone, non è purtroppo la rilevanza sociale del lavoro e questo l'ha messo chiaramente in evidenza la pandemia, cioè quanti facevano dei lavori che avevano dei nomi molto sexy e che durante la pandemia non, ha, di cui la, durante la pandemia non abbiamo avuto alcun bisogno, qual è uno dei mestieri più importanti? Il netturbino. Il netto uno dei pensieri più importanti perché se non ci fosse la raccolta dei rifiuti ci ammaleremmo tutti, ma in poco tempo e ci sarebbe una nuova eh, come dire, ondata di mortalità molto grave. I lavori fondamentali sono quelli che ci forniscono dei servizi essenziali, la sanità l'abbiamo visto, la cura, ma anche l'erogazione dell'energia elettrica, sono spesso lavori poco pagati che non sono prestigiosi di cui il reddito è l'indicatore principale. Su l'importanza di, e qui mi aggancio anche un po' alla parte dei consumi, perché secondo me hanno queste due valenze, eh, il lavoro e poi anche i consumi, eventualmente poi torniamo dopo, l'importanza del lavoro dal punto di vista simbolico, quindi non solo dal punto di vista materiale, della capacità di generare reddito, è importante e interessante nella misura in cui ha un valore Simbolico di status così come consumi, perché quando eh, prima mh, appunto si diceva che Elon Musk non può consumare così tanto, non dal punto di vista strumentale, ma dal punto di vista simbolico, forse sì. Quanto mi costa affittare o avere un mega yacht che attraversa l'Atlantico in termini economici? Quindi dal punto di vista strumentale del reddito, quindi il lavoro come capacità di generare reddito è certamente contenuto. Dal punto di vista invece di status, è lo status non è solo la mia identità, ma nell'ambito della disuguaglianza lo status è anche relazioni di potere, è riconoscere alcune persone simili a me, essere in grado di interloquire, essere in grado di portare avanti al dibattito pubblico, magari all'agenda politica pubblica, chissà magari che lo Stato come dire, non intervenga in qualche modo, dei temi che sono per me importanti è chiaro che se questa capacità è appannaggio delle persone con più risorse se ad esempio non so degli imprenditori possiedono dei quotidiani che potere possono avere nel come dire orientare l'informazione e questo è come dire lega molto legato sia alla capacità di reddito ma anche ev evidentemente alla capacità di potere una piccola precisazione da parte del... Eh, sì, rubo eh, rapidamente a proposito di Elon Musk, sì, ma i dati che Elon Musk produce sul suo yacht valgono tanto quanto quelli che un mendicante produce, che hanno il telefonino, produce davanti a un supermercato. Questo, no, Ovviamente poi eh, quello si può comprare eh, 900 case come uno qua che gliele le bombarda, che non, non no, eh, si possono fare queste cose, ma non era questo che... Io... Allora, Giorgio Airaudo, vedevo che annuivi molto nella, nella presentazione e nelle risposte dell'autrice. E la felicità in tutto questo discorso come com ci sta? Beh, la felicità è una risorsa rara in questo momento per chi lavora, perché mentre aspettiamo il magnifico mondo dei dati su cui ci invita a riflettere il filosofo, ci sono quei 200 anni da attraversare, che vuol dire che alcuni di noi non arriveranno lì. E come vivono in questo momento, è una cosa molto concreta e materiale. I dati del libro di Marianna, visto che ci conosciamo, e sono molto importanti perché fotografano in modo attuale un tema che dovrebbe essere prioritario in questa città. Perché questa è una delle città, e non è la sua storia, dove le diseguaglianze sono tra le più alte in questo momento in Italia il Piemonte è la prima regione del sud non so se ci avete mai pensato abbiamo un tasso di abbandono scolastico che è uguale a quello della Calabria così discutiamo cominciamo a discutere di cose e abbiamo un, è cresciuto il lavoro povero quello di cui parla Marianna il lavoro poco retribuito abbiamo un aumento il comune di Torino il Comune di Terino ha più del 30% di manodopera che è precaria, è instabile. Eppure la nostra immagine è che i denti pubblici sono stabili. Sapete chi sono questo 30%? Sono all'80% donne e prevalentemente giovani donne sotto i 30 anni. Quindi molti dati che tu descrivi in modo ampio. Quindi la diseguaglianza è concreta questa che era la città del lavoro la città della morale del lavoro eh? è invece una città che oggi produce diseguaglianze Ci è voluto il precedente vescovo di torino per dire che c'erano due torino in verità ce n'è molto più di due o se volete parlare delle regioni abbiamo diversi piemonti se voi staccaste il cuneese dal resto della regione ha un tasso di crescita e redditi superiori al Veneto. Peccato che Torino e la sua provincia lo precipiti al sud, il Piemonte, perché è Torino il problema, eh? è l'area, è l'ex area forte del lavoro. Allora, i dati di Marianna sono molto importanti del tuo libro Lavorare non basta, perché in quel non basta... Io non, non riesco a vedere, io faccio sindacalista, non so se lo sapevate, l'avete capito? Quindi tento di occuparmi di eh, quelli che il lavoro rischiano di perdere, non lo raggiungono. Io non trovo molti dei lavoratori di cui parla Marianna, delle lavoratrici. Stamattina ero a fare una chiacchiera col nuovo vescovo di Torino. E sapete qual è l'organizzazione che incontra i lavori i lavoratori di cui parla Marianna nella nostra città? È la Caritas. Se voi andate ai sportelli della Caliza di Torino, trovate quelli, i working poor, i lavoratori poveri, quelli che guadagnano i 3, i 4, i 5 euro, perché quelli non sono neanche in grado di organizzarsi. E questo è il mio problema, il mio limite, come rappresentante di un'organizzazione sindacale, che io rappresento lavoratori forti, relativamente forti, eh? perché nel, nella nell'appiattimento dei salari nei non aumenti dei salari nel reddito, anche il lavoro forte è arretrato pesantemente lo dicono da alcuni decenni tutti i dati lo ricordi tu in diversi passaggi del libro quindi c'è un problema di politiche di politiche qui e ora e di politiche molto dure perché una delle ricette principali che tu proponi nel tuo libro è quello come si dice di fare la redistribuzione è una bellissima parola ma la redistribuzione vuol dire che chi ha di più deve pagare di più e chi ha di meno deve in vari modi ricevere vari modi eh? dall'accesso scolastico al sostegno per non parlare della sanità pubblica se volete adesso i nostri quotidiani torinesi hanno come si dice sono settimane che ci propongono pagine e anche quello è un effetto della diseguaglianza eh? andate in un pronto soccorso a vedere cos'è la diseguaglianza si vede, eh? si vede fisicamente. Chi ci è passato per vicende personale o accompagnato un familiare l'ha vista, l'ha toccata con mano. E noi quindi abbiamo bisogno, come si dice, dei dati del tuo libro, Marianna, perché abbiamo bisogno di provare a costruire delle politiche. E anche a costruire la cosa, ho finito, di cui si parla molto poco, ma che... Purtroppo prevede una forma, ovviamente democratica, ma di conflitto, che è un rapporto di forza. Il lavoro è diventato invisibile nella sua svalutazione. I lavoratori sono diventati merce. Sono più importanti le merce delle persone che le producono. Le merci devono correre e i lavoratori dietro le merci. Tutto si può fare per le merci. Ma... Cosa si fa per i lavoratori che le producono, che le trasformano, che aggiungono ad ogni livello degli elementi di ricchezza che aggiungono valore in quella catena del valore? Anche lì c'è un problema di redistribuzione, c'è un problema di poteri, c'è un problema di politica. Tutti rifugiamo dalla politica prevalentemente gli italiani, visto il dato dell'astensione, però alcuni di questi problemi o si risolvono a livello della politica o cambiano le politiche o difficilmente si affronta la diseguaglianza. Eh. Ci sono dei tentativi, eh. non è che non ci sono dei tentativi in giro per il mondo. Io per esempio trovo di grande interesse, un tema che sembra lontano ma c'entra molto, secondo me che è quello di immaginare di ridurre la settimana di lavoro a quattro giorni a parità di salario. È un modo per redistribuire? Eh. Lo stanno provando in alcune aziende in Inghilterra, nell'Inghilterra del dopo Brexit. Ci stanno pensando alcuni stati, la Germania e la Francia. Noi no, onestamente noi no, non è un tema all'ordine del giorno. Si può redistribuire eh? e si possono aumentare pure i consumi. Oggi sull'avvenire Ricciardi eh, della comunità di Sant'Egidio, quindi non un pericoloso, eversivo, estremista, si domanda sui rischi e le possibilità di portare l'orario è l'editoriale principale dell'avvenire oggi e di portare l'orario di lavoro a quattro giorni alla settimana come si fa in modo che si lavori quattro giorni e che il quinto non si faccia il lavoro nero per esempio No, per dire perché c'è quel problema come utilizzi il tempo sono molte cose che tu nel tuo libro citi, gli dai dati, di dai corpo e gli dai esempi perché la cosa carina del libro è che ci sono molti esempi è molto Diciamo è molto divulgativo e noi abbiamo bisogno di divulgazione. Quindi secondo me è una base di lavoro per me molto importante. È molto importante e vi invito a leggerlo, non solo perché l'editore ovviamente è contento, se vuoi comprare il libro e Marianna è contenta perché le sue idee, come si dice, possono essere discusse, ma perché ci consente di guardare la realtà per quello che è. Cioè io ho la sensazione che noi dobbiamo fermarci sul presente se vogliamo cambiare il futuro, ma fermarci sul presente. Corriamo troppo veloci in alcuni casi e non, e non corriamo tutti e molti di noi restano indietro e soli, perché l'altra condizione della diseguaglianza è la solitudine. C'è un'enorme solitudine e anche un po' di paura. Io ne incontro moltissima nel mondo del lavoro, paura. Paura di perdere quel poco. È molto forte. Ecco, Marianna, come, come dare seguito un po' agli interventi, no? Che cosa... Tu hai parlato di diseguaglianza nel tuo libro e questo è un elemento importante, quindi una logica di redistribuzione di ascensore sociale, probabilmente anche. E quali possono essere delle ricette, appunto, cogliendo gli stimoli che sono stati dati? Ehm... Allora, l'idea è appunto quella di intervenire sulla disuguaglianza. La disuguaglianza è molto forte, e, visto che abbiamo prima parlato di reddito e ricchezza, la disuguaglianza più forte è quella della ricchezza. Um, tanto per darvi un'idea, noi misuriamo la disuguaglianza con un indice, si chiama indice di Gini, va da 0 a 1. 1 vuol dire che una sola persona ha tutto, e 0 che tutti hanno la stessa quantità di denari. L'indice di Gini sul reddito è 0,3 all'incirca in Italia, cambia un po', eh, i paesi molto molto diseguali hanno 0,4, i paesi dove la disuguaglianza è molto molto bassa hanno 0,2, 0,25, quindi noi abbiamo 0,3 sul reddito, sulla ricchezza abbiamo 0,6, cioè abbiamo più del doppio, quindi abbiamo molta più disuguaglianza di ricchezza. Di nuovo, perché parliamo di reddito ricchezza quando parliamo di lavoro? Sul reddito è evidente, forse sulla ricchezza meno. Perché il lavoro come attività che io faccio legittima la mia condizione e le disuguaglianze hanno bisogno di essere legittimate. Se io sono un lavoratore povero, alla fine me lo posso pure chiedere ma sarà colpa mia non mi sono dato abbastanza da fare non ho studiato tanto quando stavo all'università c'erano dei professori che magari parlavano troppo non ero troppo attento un po' è colpa mia il lavoro vabbè fossi stato più sveglio avessi studiato di più mi fossi venduto meglio in quel colloquio avessi mandato un curriculum in più insomma non saremmo qui quindi alla fine il fatto che eh, il mio coetaneo guadagni eh, 30 volte più di me eh, vabbè, è frutto del suo, della sua capacità del suo impegno e del suo talento eh ma sulla ricchezza è molto complicato eh, da sostenere perché? perché se io eredito eredito che merito ho nell'eredità? Che merito? Oh, voi sapete che in Italia la tassazione sull'eredità e le donazioni praticamente non esiste. È solo sopra il milione di euro e sopra il milione di euro è comunque una percentuale molto bassa del 4%, quindi anche grandi lasciti vengono tassati pochissimo. Ora, è chiaro che chi ha dei figli e ha risparmiato qualcosa vuole lasciargli quello che ha risparmiato. Ci tiene. Ma poniamoci dall'altro punto di vista ma io che sono nato in una famiglia dove non eredito niente posso accettare serenamente che il mio eh, coetaneo è, sia nato in una famiglia che, dove erediterà 3-4 milioni di euro mettiamo un tetto più basso al milione di euro o mettiamo un tetto o tassiamo tutte le, tassiamo tutte le eredità perché la redistribuzione di cui stiamo parlando è questa è una redistribuzione che parte dai patrimoni dal fatto che da una generazione all'altra le disuguaglianze si amplino, quindi oggi abbiamo un sistema che non solo le riproduce ma le amplia, quindi la disuguaglianza sta aumentando, ma non lo dico in termini apocalittici, ah corriamo i ripari la disuguaglianza aumenta, no, lo dico in termini statistici, i dati ci dicono che il livello di disuguaglianza sta aumentando, la pandemia ha contribuito molto a fare questo e di nuovo è un problema perché non sono legittimate le disuguaglianze, sì, ma è anche un problema perché tutti viviamo in una società più infelice, una società dove c'è meno fiducia tra le persone, dove c'è meno fiducia con le istituzioni. I dati sulle eh, elezioni, sull'astensionismo, eh, ce lo dicono chiaramente, le persone non hanno fiducia nelle istituzioni, non hanno fiducia tra i loro simili e questo ci fa vivere in società dove ci sono più problemi sociali dove si vive peggio dove c'è un livello di ehm, diffidenza fidenza molto più diffuso ehm, quindi l'idea di redistribuire è proprio quella di contenere la disuguaglianza per dare anche più opportunità a tutti per legittimare maggiormente le disuguaglianze che siano davvero se poi possono essere tali ma questo è un altro dibattito non ne stasera frutto di un certo impegno di un certo sforzo quindi questa è la prima cosa la seconda cosa ha a che fare con l'idea del lavoro e soprattutto dei lavoratori come merce chi sono i lavoratori più esposti al lavoro povero ma anche alla precarietà ai bassi salari alla discontinuità sono i lavoratori poco qualificati sono i lavoratori che possono facilmente essere sostituiti. Chi è che sostituisce i lavoratori poco qualificati? Le imprese che risparmiano sul costo del lavoro. Non sto so dicendo che tutti gli imprenditori lo fanno, e anzi, molte piccole e medie imprese che investono su lavoratori, magari con un apprendistato, avrebbero dei costi altissimi a cambiare la forza lavoro. Sto dicendo che però questa pratica cede diffusa nel nostro paese, per cui alcune imprese rimangono competitive nel mercato del lavoro non investendo in innovazione e sviluppo, ma riducendo il costo della forza lavoro. E questo ce lo dicono molti dati. Questo ha un problema molto rilevante e l'intervento che possiamo proporre è quello di un irrigidimento del mercato del lavoro come sta avvenendo in altri paesi europei come ad esempio la Spagna un irrigidimento del mercato del lavoro che non ci consente di cambiare continuamente questa forza di lavoro poco qualificata di nuovo i costi non sono solo per il singolo che poi si ammala e poi quindi si rivolge al servizio sanitario nazionale da un costo per tutti che poi è infelice di nuovo un costo per tutti ma pensate a due elementi che sono sulle spalle di tutti la gestione dei sussidi di disoccupazione. Chi paga sussidi di disoccupazione? Parte il lavoratore perché è assicurativo, ma non copre tutti i costi del turnover, quindi buona parte sono risorse pubbliche che noi utilizziamo per pagare i periodi di disoccupazione che si alternano a quelli di occupazione. La seconda cosa è gli infortuni sul lavoro. Il cambiare spesso d'attore da di lavoro fa sì che si conosca meno, meglio il luogo di lavoro e si sia più soggetti a infortuni. L'infortunio sul lavoro è un costo elevatissimo per tutti. Quindi, secondo me, tra le cose plausibili e neanche, come dire, inarrivabili, ci sono queste due. La redistribuzione è una delle cose per le quali ci vuole meno innovazione. Non c'è nulla di più facile che trasferire i denari. Sono fatti apposta per essere trasferiti da una parte all'altra, non serve nessuna innovazione tecnologica. Serve una volontà politica evidentemente, l'irrigidimento dei contratti nel mercato del lavoro di nuovo non ha bisogno di grande innovazione, ha bisogno di fare un, un, non solo un arresto ma addirittura un'inversione di tendenza a quelle che sono state le politiche degli ultimi decenni in Italia, che però abbiamo visto essere particolarmente fallimentari per quanto riguarda sia l'occupazione sia il benessere delle persone una domanda provocatoria, no? perché tu hai parlato di imposte di successione, ma noi sappiamo bene che chi ha grandi patrimoni si protegge con dei trust, degli strumenti, mentre chi ha patrimonio basso sta sotto la franchigia di un milione di euro. Chi verrebbe colpito? La classe media che è quella che si sta polarizzando. no? E, e questo come potrebbe essere risolto come problema? Ecco, su questo mi sento dire che la classe media non è colpita oggi da nessuna tassazione. Perché? Perché un milione di euro come franchigia non è sul valore dell'eredità, ma sul valore dell'eredità ricevuta da singolo. Quindi, se siamo tre fratelli, e i miei genitori ci lasciano 3 milioni di euro, non paghiamo niente. Quindi parliamo di lasciti di 3 milioni di euro che sono assolutamente esentasse se sono ricevuti da tre persone. Quindi, in realtà la classe media che Pensiamo il figlio che eredita dei genitori la casa di proprietà che, ha comprato, che i genitori hanno comprato con un mutuo, frutto di risparmi eccetera, non è toccata da questo. Quali sono invece i patrimoni che sono toccati? Quelli grandissimi sono d'accordo, eh, come dire un altro capitolo. Ma quelli delle seconde, delle terze case, quelli dei grandi eh, fondi che vengono, dei fondi comunque rilevanti che vengono messi da parte. Chi ha una seconda casa in una, in una località turistica potrebbe pagare qualcosa, certo, ma non stiamo però attaccando la classe media. Eh, molte volte le politiche di ridistribuzione vengono, quindi questa è una domanda assolutamente eh, cruciale, vengono steggiate con l'idea del povero ceto medio. No, il ceto medio non ha la seconda e la terza casa che affitta e ha bisogno della cedolare secca il ceto medio non, non fa la cedellare secca sulla seconda casa che magari ha in campagna. Chi ha la seconda e la terza casa che affitta nelle città, che affitta nelle località turistiche, è un ceto medio-alto, che quindi ha la capacità di contribuire al gettito pubblico. Una questione di rispetto alla ridistribuzione, perché noi adesso abbiamo il governo più di destra della storia repubblicana. Se insistiamo sulla ridistribuzione avremo un governo ancora più fascista e poi ancora più fascista e poi ancora più fascista. Non credo che sia la via da perseguire e per questo la mia preoccupazione è che con questo se vuoi avere alla fine un incrocio tra Pinochet e Hitler basta andare avanti sul tasto della, della ridistribuzione e sei sicuro che voteranno Pinochet e Hitler. Um, il, ehm, la mia idea invece è che invece che ridistribuire i valori già esistenti bisogna attingere a un capitale che non c'era prima ma che adesso c'è non è un'utopia perché la Cina ha sconfitto la povertà grazie a questo nuovo capitale, mica nient'altro, solo che poi ha trasformato tutto quanto in un lager generale perché una volta che conosci il minimo dettaglio dei tuoi cittadini questi qua non so, sono semplicemente degli automi al tuo servizio. Però vuol dire che questo capitale esiste e non è che sono andati a prenderlo come facevano con la rivoluzione culturale o simile, a togliere i soldi a, o, a o a licenziare i culachi o altre cose. Queste cose non portano mai a niente, nel senso che intanto devi convincere il culaco a darti questa roba. Se il culaco non ci sta lo ammazzi e a quel punto inizia una serie di cose. Se invece scopri che Partiamo da questo ragionamento. Allora, uno, fondamento filosofico imprescindibile. La natura è ingiusta perché gli esseri umani nascono belli, brutti, stupidi, tantissimi, intelligenti, pochi, eh, con le più varie qualità. A questa ingiustizia, però non puoi accusare la natura di ingiustizia, la natura è estranea a queste nozioni di giustizia e di ingiustizia, la società cerca di porre rimedio, però è proprio cercando di porre rimedio che la società crea i pasticci, perché ovviamente a questo punto si creeranno delle differenze e queste differenze saranno però volute dalla società invece che dalla natura. Quindi già eh, Già il fatto che appunto questo qui nasce con quei soldi, eh, quell'altro quell no e quindi se ti basi sul merito hai sempre un indicatore ambiguo nel senso che il merito è qualcosa che appunto è un misto tra ehm, eh, fortuna, eh, fortuna anche in senso finanziario del termine, circostanze favorevoli e altre cose. Eh, Bisogna proprio capovolgere radicalmente la prospettiva. Quello che deve essere valorizzato nell'umano non è la capacità, perché gli umani sono in gran parte incapaci, ma il bisogno. Siamo fantastici ad aver bisogno, eh, siamo, non ci batte nessuno nell'aver bisogno, i castori ci lasciamo dietro, hanno molto meno bisogno di noi. Castoro che vuole vedere Cip e Chop alla tv, figuriamoci. Noi invece vogliamo tutto questo. Quindi puntiamo sui bisogni. I bisogni sono il grande rivelatore, cioè sono il grande elemento di unificazione tra gli umani e quello che era una semplice utopia prima diventa realtà. Io capisco che Giorgio Eieraudi dice qui il filosofo ci parla di cose di, che verranno tra milioni di anni. Intanto sono già presenti adesso, perché se tu vai in Cina, in stazione, c'è un tizio con i banchi, noi abbiamo, eh, ti danno il solito biglietto, con, eh, con, con il codice a barre eccetera. Eh, noi cosa facciamo? Lo mettiamo su una macchina. In Cina c'è un signore con i guanti bianchi e l'uniforme che ti prende questo biglietto, lo passa sulla cosa e poi te lo ridà. Questo è pagato, ovviamente il suo lavoro è totalmente inutile, ma è pagato perché ne hanno le risorse e le risorse le traggono proprio da quel nuovo, da quel nuovo capitale. Da noi questo, questo non c'è, ma noi possiamo Possiamo farlo ugualmente, cioè, è lì che dobbiamo intervenire e fra l'altro qui a Torino, proprio, eh, effettivamente sì, Torino è un bel buco, ma eh, per dire, eh, eh, stiamo facendo con un centro di ricerca che abbiamo fatto tra l'Università e il Politecnico, una cosa già in atto, c'è una banca eh, che eh, chiede ai propri correntisti, eh, mi dai. L'accesso ai tuoi dati social. Io incrocio i tuoi dati social che sono disordinati, come quelli delle grandi piattaforme, con i dati che io ho e sono ordinati, insieme produco valore metto sul mercato, faccio anche una borsa dei dati e a questo punto si potranno tassare il giusto le piattaforme, al momento non si può perché eh, il valore dei dati risulta da contrattazioni private. Si parlava della sanità, ovvio la sanità non è mai stata così in linea di principio efficiente, ma di fatto così discriminante, nel senso che eh, costa tantissimo. Con cosa lo paghi? Di nuovo, la ASL ha un patrimonio gigantesco di dati strutturati, potrebbe connettere questi dati strutturati con i dati social e scopri che a leggere certi libri ti viene la gotta, per esempio, non questo, ma certi altri. A questo punto hai un valore enorme che vai a vendere a Big Pharma e hai il welfare sanitario, però ce l'hai non attingendo a delle risorse che non ci sono, ma delle risorse che crei tu. Secondo me questo è il tuo... creare nuovo valore e fare questo valore non sulla produzione, che è discriminante perché si discriminano gli incapaci, ma sul bisogno. Battito col filosofo? <ride> no, guardate, non, io ovviamente sono affascinato, cioè ovviamente se si parla della Cina o se si parla dell'utilizzo dei dati io penso che ci sia un problema intanto democratico enorme. Tant'è che non è un caso che la Cina abbia avuto... Eh, ma, no, ma è no, per eh, questo che dicevo, lo facciano no, nel suo settore, non lo Stato. Sì, eh, l'ho capito, però lo deve decidere politicamente. Non lo decidono né Pinochet né Hitler, anche perché che la redistribuzione porti all'estrema destra. È ampiamente confutabile. Pedro Sanchez non è di estrema destra. E oggi in Europa il governo che ha fatto più politiche redistributive, anche sul lavoro, è quello spagnolo. È chiaro, e Pedro Sanchez non è a destra e non vincerà l'omologa di Io so Giorgia, per capirci, in Spagna, neanche questa volta. Quindi non è così, anzi io sostengo la tesi opposta, che aver impoverito il lavoro, aver ceduto al liberalismo più sfrenato, facendo noi campione del liberalismo senza averne i fondamentali in questo paese, ha aperto le porte alla destra patriotista e nazionalista. Questo è esattamente il contrario. Io penso che è esattamente quella solitudine, quella frammentazione, l'aumento delle diseguaglianze che ti porta alla signora forte. Questo, a parole, eh, perché poi vediamo. Che volete parlare di una vicenda torinese? Qualcuno di voi ha letto Io sono Giorgia? Io lo so che tu l'hai letto, ma ti guardavo non a caso. Ci sono due pagine dove lei parla... L'unica politica italiana del fatto che la Fiat alias Stellantis è francese, non me ne voglia l'amico della stampa, ma è francese, perché la maggioranza, ed è francese con la partecipazione dello Stato, tant'è che il ministro Lemaire conta più di Durso, eh? Sappiatelo, conta assai più di Durso su quello che può succedere nei 3 chilometri di Mirafiori qua a fianco e nei 70.000 lavoratori che lavorano ancora per l'autoveicolo in provincia di Torino, nel 50% della componentistica italiana che sta in Piemonte, che è gran parte della struttura manifatturiera sopravvissuta. Perché di questo stiamo parlando. Allora, è in quel capitolo la signora dice che bisogna ritornare a un'industria nazionale dell'automobile. Una settimana fa c'è stato un incontro tra D'Urso e Stellantis e non mi sembra che sia stato chiesto qualcosa a Stellantis, ma Stellantis ha chiesto, eh? ha chiesto gli incentivi per vendere le macchine elettriche, cioè i soldi delle nostre tasse. E Tavares oggi sui giornali a Didi Stellantis dice che l'auto elettrica, il ceto medio non quelli di cui parli tu il ceto medio non se la compra se non gli diamo 10.000 euro di incentivo a vettura alla faccia del libero mercato e della redistribuzione per capirci quindi io sarei un pochino più sono molto affascinato io ci credo all'economia dei dati credo che lì, ci, ripeto, il tema della democrazia di chi le organizza io ieri sera ero a cena con, una, con un tuo collega dell'università qua a Torino e parlavamo di vaccini. Sapete qual è il vaccino più performante contro il Covid? È quello cubano. Tecnicamente, eh? qualcuno avrà visto anche il servizio su report della TV di Stato, per farvi un esempio, è quello cubano. Sapete quanto costa? Un euro. Avete idea quanto costa il vaccino di mRNA? E Big Pharma, che cosa ci ha fatto con tutti? 80 euro e il vaccino cubano non si può produrre in Italia perché non ha superato i trial europei. Però sarebbe facilmente producibile, facilmente estendibile e tradizionale. E perché a Cuba hanno azzerato la curva con cui conviviamo, no? Noi conviviamo con una curva col Covid perché non sparirà la curva sale e scende, per capirci. L'hanno zerata perché hanno vaccinato i bambini. Perché hanno vaccinato i bambini? Perché i bambini si possono vaccinare col vaccino tradizionale, a proposito dei dati. Ed è interessante, perché hanno messo due società in competizione <ride> e sono in competizione in un modo curioso, sono in competizione e quindi in termini di mercato, ma sono in condivisione dei dati. Gareggiano per chi arriva prima all'esito, ma condividono i dati. È una cosa un po' diversa, no? È interessante quella, è avvenuta lì. Non sono un amante del modello cubano, credetemi. Lo cito perché mi ha molto incuriosito ieri sera, ci ho passato una serata, c'è qua un'amica con cui eravamo a fare questa discussione e ho appreso cose che non conoscevo, tu sai di chi parlo, credo, per capirci. Ma detto questo, cioè quindi i dati sono fondamentali, ma c'è un problema di modello c'è un problema di democrazia, c'è un problema di redistribuzione, perché senza redistribuzione la democrazia insteridisce, la partecipazione diminuisce. Queste cose non, non sono antagoniste, non so come dire, non sono antagoniste, hanno secondo me tempi diversi. Cioè c'è un qui e ora, io penso che il libro della Marianna Filandri ci dice, ed è un grido d'allarme, dovete intervenire qui e ora, è adesso che bisogna intervenire, l'ultima cosa davvero, la Spagna ha tre modalità di assunzioni, ha costruito 700.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, voi sapete quanti ne abbiamo in Italia? 46. La maggioranza di queste modalità di assunzione sono come le, come le contrade morte del Palio di Siena, non le usa nessuno, non c'è una sola impresa che le usa. Però ne abbiamo 46, noi siamo un supermarket nel mercato del lavoro e qualcuno l'ha anche teorizzato e eh, negli anni passati vai e prendi il contratto di assunzione che più ti serve, staff leasing, eh, abbiamo pure sperimentato il lavoro gratuito, gli stage, eh, quanti ragazzi entrano nel mondo del lavoro con gli stage?